Ed è questa grande libertà che fa bella la nostra vita, perché se il Signore non ci ha chiesto permesso nel crearci, però continuamente rimane alla soglia della nostra porta, non sfonda mai il nostro cuore, non ci obbliga a seguirlo, ma rimane sempre vicino a noi senza abbandonarci. La conclusione del Salmo di Giona allora diventa eh, quasi un'anticipazione della sua liberazione, la consapevolezza che il Signore eh, lo vuole libero, che il Signore eh, lo oh, rivuole lì da dove è partito. Il pesce quindi ripercorre la stessa strada che aveva percorso la nave e Giona, quasi in tono umoristico potremmo dire, viene risputato lì da dove è partito. È come se niente fosse successo, ma tutto è successo, perché Gion ha vissuto un'esperienza eh, diversa da quella che pensava. E quindi è una situazione nella quale lui può ripartire. Anche qui il Signore non lo violenta è riportato sui suoi passi, però adesso deve decidere lui cosa vuole fare della sua vita. Dice Loewenthal, il ventre del pesce è un luogo conoscitivo, se non altro in forma di poesia qui l'ispirazione divina finalmente arriva e Giona perde quel suo ironico torpore che l'aveva addor fatto addormentare nella stiva di una nave durante la tempesta è la salvezza quella che Dio regala nel rigurgito di una balena. Giunge gratuita come un dono inatteso. Giona non ha fatto nulla per meritarsela. Con qualche granello di sabbia che scricchiola fra i denti si chiude la prima versione della storia di Giona, salvato da un Dio gentile e sensibile alla poesia. Potremmo chiederci, ma Giona si è pentito oppure no? Sono quelle, quei testi aperti, quei racconti aperti dove noi siamo coinvolti. Siccome siamo noi Giona, siamo chiamati noi a dare la nostra risposta. Siamo noi che siamo coinvolti in questa storia e che siamo chiamati a riscriverla. Ciò che sappiamo è che Giona ha ripreso i suoi rapporti con Dio, si è espresso nella preghiera, ha smesso di fuggire e ha ripreso a dialogare, quindi ora può finalmente ascoltare e disporsi a lasciarsi scavare l'orecchio. Chiediamo al Signore allora che ci accompagni nel nostro cammino perché eh, noi possiamo dare la nostra risposta.